Io faccio dei programmi nella mia testa che poi vanno miseralmente a quel paese, quindi fa, fa così loro, in teoria non ci sono, poi ci, sono, ci sono, poi nei video tagliamo la parte insieme a loro. The showman! No? no, è fantastica perché io penso che sia grazie a persone come te e come Luca e altri che... Gli psicologi lavorano di più e che le persone riescono anche a, ad accedere di più. Sai la statistica che tra il 60 e il 90% delle persone avrebbero bisogno di psicoterapia? Non vanno mai da, da, da un professionista della salute mentale, vanno dal parrucchiere o da, dall'amico o dalla nonna. E quando tu mi hai detto, mi hai raccontato, no? che poi con l'innocenza con cui racconta, no? Ma ho raccontato, mi hanno chiamato la Sky, boh, vediamo, no? E poi tutto quello che c'è stato dopo, la radio, io non ho il televisore, quindi non, <ride> non, non lo so. I, i, le cose che fai, fino a al il libro. libro. Questo mondo. Raccontami, raccontami un attimo, dal punto di vista dello psicologo Gerry, mm -hmm. no? Come com'è? Cioè com'è successo tutto questo? Un po' come è successo un po', un po' come te lo vivi tu, immagina eh, non so come spiegartelo immagina che tu devi raccontare da Jerry psicologo quindi tu che ti immaginavi magari nel tuo studio a vedere pazienti, vita naturale durante, all'avere una cosa che mi ha. quanto ho capito per te era inaspettata, veramente inaspettata. No? Ma in realtà non è proprio così, perché mm. io fin da subito avevo questo, questo trip del palcoscenico ce l'ho sempre avuto. Vabbè, Pro suonavi... Proprio perché suonando avevo sviluppato l'interesse nei confronti della, della performance in qualche modo. Tu quando io facevo la radio, la radio punk, tu esatto. mi mandassi, non so se tu, o il cd, già esatto, si Sì, ne abbiamo parlato, ti Sì, sì, è vero, è vero. Eh, e quindi comunque sia l'interesse nei confronti di, di qualcosa che avesse a che fare anche con una performance, c'è cioè sempre stato. Eh, poi ovviamente sui social tutti noi siamo, Ehm, come dire, sovraesposti e eh, la sovraesposizione che avevo su Facebook mi ha portato a, a essere chiamato poi da, dalla produzione del programma che ho fatto e delle altre cose che ho fatto successivamente. E questo per me non è spiacevole e né inaspettato in realtà, perché comunque ehm, mi mette vita. alla prova e mi, mi mette davanti ai miei limiti, perché io sono una persona molto timida in realtà e quindi fare tutte queste cose così sovraesposte mi mette veramente davanti a a qualcosa che per me è molto difficile. L'ho sempre fatto e questo è un insegnamento, in qualche modo, che eh, potrei forse passare. Ecco, Mettervi in difficoltà, quello che dicevo anche nella presentazione del libro, vuol dire questo, vuol dire fare quello che è un po' contro la tua natura. Sfidati un po'. Per me, eh, il, lo cito anche nel libro, un professore del liceo mi, mi obbligò a fare una parte in uno spettacolo teatrale, e per me era un incubo in quel momento fare questa cosa, però a me è servito tantissimo. Certo. Io da lì ho capito che potevo farlo, che era possibile anche per me, che mi vergognavo anche alzare la mano e fare una domanda, era possibile farlo, con fatica magari, con molta più fatica che per gli altri che magari avevano già l'istrione eh, dentro di sé. Per me era molto difficile, ma è stato assolutamente formativo e mi diverte mettermi in situazioni sempre più difficili. Tu non hai la. assolutamente non hai la dissonanza che hanno molti colleghi quando ti guardano che dicono, almeno nella loro mente, a volte a me. Con male parole anche esplicitamente, e sono colleghi eh, che dicono: eh, Ma cavolo, tu fai lo psicologo dei, dei pazienti, non puoi fare lo show X. Eccetera. Tu invece la mia sensazione è proprio una naturalezza: puoi poi perché non dovresti poterlo mm. fare? Hai metti al al servizio delle persone, delle tue competenze in un modo diverso da quello canonico, del, oltre al modo canonico del vedere i pazienti. No? No, molto francamente me ne sono sempre un po' sbattuto di questi discorsi. Detta proprio eh, Quando ho iniziato a usare la pagina Facebook all'inizio, eh, era veramente tanti anni fa, eh, alcuni nostri colleghi mi scrivevano dicendomi ah, ma perché, ma cosa fai, pubblichi le cose su Facebook siamo psicologi, non puoi farlo addirittura sei mesi dopo tutti avevano la pagina certo e quindi boh, io non ci vedo niente di male nell'utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione per divulgare il nostro lavoro quindi non ci vedo nessun tipo di limitazione poi a me da piacere, mi piace non credo di infrangere nessun no, aspetto che abbia a che fare con, con l'etica e quindi o perlomeno con la mia etica e quindi la, la tua formazione sai um... Quello che studiamo ci, ci forma, no? la nostra formazione ci forma. La tua formazione sia come psicologo, sia come terapeuta mm -hmm. strategico, um, che, che input ti dà, che, che modi di muoverti ti dà all'interno del, del mondo, non so come si dice, lo, dello show, del, del TV, del, ma poi l'altro TV, perché anche teatro, radio, eccetera. Eh, diciamo che tutto quello che ho fatto, che ho studiato, mi ha permesso di fare il lavoro di psicoterapeuta. Mm -hmm. E Avendo fatto tante cose molto diverse, questo mi ha permesso ancora una volta di declinare a seconda vari, dei vari contesti nei quali mi sono trovato quelle che sono le mie, le mie competenze. E ovviamente avere a disposizione la brevità come skill è qualcosa sì. di utile in un contesto come quello televisivo dove... Hai dei tempi molto veloci, delle, devi dare dei concetti eh, semplici, comprensibili, eh, possibilmente anche interessanti. Non è semplice, alcune persone sicuramente criticano questo, dicono eh, ma te vai lì a dire, eh, delle, come dire de, dei concetti psicologici banalizzandoli per certi no. versi, però questo fa parte un po' del gioco, un po' come se vogliamo fare un parallelismo con la musica, eh, la band che inizia a fare pop e che prima faceva musica alternativa, eh, è una scelta, a un certo punto puoi anche decidere... Di cercare di raggiungere più persone possibili. E in quel caso, allora eh, usare un certo tipo di linguaggio che sia più accessibile alla strada che devi seguire, una per, volta, in quel momento. Ecco. Una volta hai fatto in mente un'amica che sono al pianoforte. Musica classica, così disse, non mi ricordo. È decontestualizzata la frase, però disse: um, Ecco la vera musica, la vera, la vera musica era la musica classica mm -hmm. e, e che com'è una cosa sbaccia cioè, che vuol dire la vera musica mm -hmm. perché il punk non può essere una vera musica, ha delle funzioni diverse. Vuoi manifestare qualcosa di diverso quando sento le critiche alla eh, ma lì a ah, quel programma televisivo hai banalizzato, ma perché quello non è il tomo di 400 pa, William James eh, più citato, citato più volte in queste… È un'altra cosa. È un'altra cosa, ha un'altra funzione, un altro scopo. È incredibile che poi queste critiche vengano dai colleghi. Beh, però non facciamo polemiche, se no sennò facciamo noi esatto. il talk show che non, non mi interessa. I tuoi pazienti arrivano con… questa è una curiosità mia, con delle aspettative diverse. Eh, ti ho chiesto un po' come la, la psicologia e la psicoterapia hanno influenzato il tuo lavoro nello show. Um, il tuo lavoro nello show influenza in qualche modo il tuo lavoro nel, da, da psicoterapeuta i cioè pazienti arrivano con delle aspettative beh eh, chiaramente se ci sono delle persone che sono molto affezionate magari a un programma televisivo che ho fatto e arrivano lì hanno già una predisposizione di un certo tipo nei miei confronti perché un po' mi conoscano già, okay. quindi si sono già un po' affezionate a me, al mio modo di parlare, al, ai concetti che cerco di passare, quindi si parte già come <ride> con qualcosa di, che ha a che fare con la vicinanza e quindi è più semplice entrare in sintonia. Eh, questo è l'aspetto che ho notato negli anni, ecco, le persone che arrivano e che già ti conoscono in qualche modo sono eh, meglio disposte ad accettare delle indicazioni, a fare un percorso con te. Eh, ad esempio l'altra settimana sono venuti due ragazzi a fare una terapia di coppia che non mi conoscevano, arrivati praticamente per caso e si aspettavano tutt'altro, cioè loro erano venuti lì, probabilmente si immaginavano una sorta di psicoanalisi, una roba del genere. Quando gli ho spiegato un po', quello che faccio abbiamo concordato insieme che non aveva senso proseguire okay. perché non conosciamo nulla no, per niente zero assoluto sì. e quindi in quel caso lì non, ad esempio il fatto che non mi conoscessero è diventato un elemento che ci ha portato a decidere insieme di non, di non, di non iniziare cioè. neanche ecco. E il contrario persone che ti conoscevano eh, e magari sono rimaste deluse o spiazzate perché ah ma io mi aspettavo un'altra cosa perché ne, nello show. No avevo. questo non è capitato potrebbe succedere oh. però non è successo è successo che venissero già ben disposti a iniziare un percorso sapendo un pochino qual era la, la direzione insomma quindi avere già delle informazioni prima secondo me è utile e anche a me magari rassicura sapere che la persona già eh, si è fatta un minimo un'idea di quello che può succedere, poi ovviamente ogni terapia come sai è qualcosa di unico e ripetibile, quindi ci sono poi degli elementi che sono calzanti sulla persona e che quindi non sono eh, descrivibili in nessun modo, in nessun sito, in nessun articolo Chiaro. o altro, eh, però comunque delle linee guida che comunque faccio terapie tendenzialmente brevi, che uso l'ipnosi e l'approccio strategico, più o meno uno secondo me lo deve sapere se certo. viene. <ride> um... Tra il po' ti chiedo un po' di più di come fai la psicoterapia tu, uh, però declinando un pochino ulteriormente il discorso uh, dell'influenza dello show. In, adesso, quanto saranno? Cinque anni che sei più o meno... Sì, sì Oddio, se... poi se prendiamo da quando cavalchi i palchi... Ah vabbè, però sì, la televisione sì. Televisione, ok. Um, ti ha influenzato in qualche modo nel modo di fare psicoterapia? Sì. Penso sì. di sì. Mm. Sì, perché comunque, come dicevo prima, stare davanti alle telecamere in certi contesti è anche <ride> abbastanza impegnativi da un punto di vista proprio di produzione, eh, di stress anche, mm. di, eh, di performance, perché parlare in un certo modo con tante persone intorno che ti guardano le telecamere, insomma, non è semplice, soprattutto se non l'hai mai fatto prima okay. e soprattutto se sei un po' timido di fondo, non è semplice. Farlo mi ha... Mi ha reso più sicuro da un certo mm. punto di vista e anche poi nella, eh, probabilmente anche nel, nel rapporto con i pazienti ha avuto un'influenza. Cioè mi sento molto più sicuro di prima. Eh, avendo fatto l'esercizio diciamo, della televisione come se certo. fosse stato una sorta di autoprescrizione che mi sono dato, che è poi anche l'esercizio di fare dei video. Mm -hmm. Probabilmente anche tu che fai molti video facendo video ti accorgi che eh, certi aspetti della tua comunicatività si modificano, sì, cambiano, migliorano, quindi eh, inevitabilmente poi lo utilizzi anche in altri contesti come quello della psicoterapia.